Eh, questo ricomincia a dire parolacce, eh, ciccio. Cioè, non so se ci ha fatto caso, che stiamo incastrati qui da due ore, porca puttana. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti su un gioco nuovo. Non mi dite che mi ha detto la capoccia, ma oggi siamo su Mombazoo. Non so se si legge così, sinceramente. È un gioco in early access che ho trovato su Steam, ho contattato Santa Got e devo essere sincero, è stato gentilissimo, me l'ha eh, regalato per portarlo sul canale. Non so veramente cosa aspettarmi, quindi come sapete ogni tanto mi piace provare questi giochi strani che hanno sempre a che fare con i motori più o meno di striscio. Vediamo di che si tratta. È lunedì abbiamo 100 dollari da quello che vedo e siamo dentro una casa. Qui abbiamo la finestra, se vede fuori, apriamo la porta. La siamo data in faccia, ma va bene, uguale temperatura vicino allo zero, direi, quindi fa freschetto, la casa è molto basica, eh, diciamo, è sviluppata in lunghezza, questi qui hanno eh, architetti particolari, ci sono mettere seduti abbastanza dappertutto, questi sono eh, dei cannabis packager, Ora, non vorrei intendere male il senso perché sa con l'inglese, no, però... Ora veramente cioè, il gioco sbatte qui, senza sapere che fa... Ah, ma è una roulotte, non è una casa, attenzione ragazzi! Comunque viviamo in mezzo a niente proprio, cioè un scenario post apocalittico. Qui c'è una specie di... non so cos'è sta piazzola di cemento. Ma se qui c'è la piazzola di cemento, perché la roulotte sta per terra? Ma qua la roulotte non c'è la erote. Cioè questa come... vabbè, non ci facciamo troppe domande. Oh, questa dovrebbe essere la serie 3 che dovremmo rimettere in sesto, ragazzi. Cioè, se no ho capito male, noi dobbiamo rimettere in sesto sta macchina. Ma che, che cazzo è sto capanno qui? Qui c'è l'acqua. Ah, qui ci sono gli attrezzi, attenzione. Eh. Ah, queste sono le cose eh, da fare allora, al debutto. Sono queste. Queste sono degli intermedie e quelle saranno quelle più difficili. Open node, ok, qui abbiamo aperto il... Il cofano, mi pare che manchi solo l'aspirazione, a parte che il motore fa schifo, e tutto arrugginito, ma vabbè. Poi manca una ruota, dobbiamo trovare una pompa per gonfiare questa altra ruota, ok, tutto chiarissimo. Adesso saranno a fare un giro col furgone, in teoria. Cosa metteranno le marce? La marcia l'ho messa così, quindi la marcia avanti la metterò così. Ok. Ma va così piano sto coso? No, e quando arriviamo così? Torniamo a roulotte, aspetta. Versione 1. No porca puttana! Ma che c'ho il freno a mano tirato? Aspetta che forse c'è il freno a mano tirato. Ah, ecco! C'è il freno a mano tirato, ci cioè credo che camminava. Vediamo la ruota un attimo E portiamo un attimo di fuori, va Tanta ruota così andrà qui, ok Ok, uno. E due. Tutto così, occhio, vedo che ho fame. Ma non è che c'è qualcosa da mangiare qua dentro, no? In cucina, entra il frigo. Snack delivery need driver between 17 e 18. Ah, qui devo pure lavorare. Oh, piano sto coso. Non so mica come montarle quelle chiavi, quelle rote. C'avrà bisogno di dei bulloni? Scusate, eh. fatemi un po' risali a bordo, mo. Oh, quando è finita qui l'aspirazione? Vedi che è cascata per terra? Porca trovi è cascata per terra, raga, la devo avvitare questa, giustamente. Allora, eccolo, era, era qui, eccolo. Uno, due, allora uno, due sta qui. Cioè, ho capito che di solito se ti avanza nei pezzi il lavoro non è venuto bene, però qui mi sembrano un po' troppi i bulloni. One eternity later. Dai. Oh, lo facciamo? Ok, adesso qui andiamo pure a fare questi, va. E la macchina è accesa. Eh, è stato abbastanza facile. Solo che mo' dobbiamo annappiare eh, la pompa per gonfiare la ruota. Come si accende il quad? Ma eh, è stato facile, eh. Dai, pure questo c'è il freno a mano? Come si leva il freno a mano? Ah, ok, è arrivato il freno a mano. Arrivederà la mappa. Eeeh, avevamo energia proprio bassa, ma se noi si fanno una dormita che succede? Se siamo risvegliati alle 11 di sera, però a quest'ora è difficile che ci sta qualcosa aperto. Facciamo se ne dormita ole ok sono le e mezza di mattina è sempre presto però tempo che arriviamo dobbiamo arrivare uh, allora qui se facciamo un altro puiting che c'hiamo fame un altro sciroppo d'acero che eh, c'havamo sede carnasta gas station dai raga vado col quad che mi piace di più oh si ce più se devo mettere il freno a mano per farlo accenne Scusa eh? Che cazzo ho combinato prima che accende? Non ho fatto niente di particolare, è solo schiacciato questo e si è acceso. One eternity later. Vabbè, vaffanculo, manco il quad posso usare. Tocca a una gojippone, dai. Come sta la seconda? Certo, guida con sto coso non è facilissimo, ma chissà se funziona il pad, raga. Aspettate un attimo. Oh, è passato un coniglio. Oh, raga, funziona il pad grande. Puttana, porca puttana, porca porca puttana, porca puttana! Mi sa che ha detto una parolaccia così la lingua sua eh? ne sta di più di una così a occhio. Io dice tocca una massima a 70, io mi sono ammazzato a 30. Qui c'è un tizio. Scusi, non è che è sta sa addostare il benzinaio, no? Tanto mi è salita un po' l'ansietà, cioè credo. Se mezzo ucciso giù per una scarpata sarebbe Incazzato pure Gandhi. Oh, fermi tutti, ecco il benzinaro. Oi, salve, ehi, fate già se voglio che un oggi. Si, nel dubbio, a Buongiorno! mi serve una pompa per gonfiare le ruote. Ce l'hai qui? Ci sono le ruote, un martello, dischi dei freni, pinze, ammortizzatori, eccola qua, tire pump. Qui c'è tutta roba tuning, comunque, raga. La macchina sicuramente la possiamo pure tuningare. Grazie, eh, arrivederci. Una pompa a 44 dollari. Non faccio battute, ma... <ride> c'è gente che sarebbe rovinata. Quindi basterà tornare da dove sono venuto. C'è pure un minivan. man cazzo ci abita qua sopra. Un minivan che frena tantissimo. Oh, famo scendi? Vabbè, davanti sorpasso un curva, non è proprio... Oh, porca puttana! Dai, ha detto un'altra bestemmia, questo. Comunque, prendendo la mano con i comandi del gioco, effettivamente si guida manco male, eh, questo core pad, però... Chissà se supporta il volante, sto gioco? Boh, una volta ce lo proviamo. Cosa, mo' tornate a casa? Ok, mazza, che senso direttamente... Diana Jones mi fa una pippa. Andiamo qui... E to use, ok... Ma così? Basta che io indico... E Lui dice che è gonfia, perché mo' se indico la roda e gonfia, sì. Forse ho gonfiato un po' troppo. Vedi allora, pure quest'altra ruota di qua, che era quella un po' sottoterra. Ok. Dai, eh. Allora, la macchina avevamo montata già. Stiamo in drive adesso. questo c'è il cambio automatico. Bella, dai. abbiamo il nostro BMW, ovviamente adesso fa schifo. E va tutto risistemato. Però, giusto un giretto così di soddisfazione, da porculo che siamo fatti per ripararla ma cerchiamo di far manovra senza andare a finire sotto la scarpata possibilmente perché questa non è il gppone di prima oh no non mi dica che sono rimasto incastrato ma guardate come cazzo mi sono incastrato no, ma mo, mi tocca andare pure a piedi a più a... per furgone mannaggia a me mannaggia oh oh guardate finisce pure questo che ho finito i mezzi per tirarli fuori riesco proprio a tirarla fuori raga oh niente io non tiro mica fuori sta macchina da qui raga non volevo farlo raga però vediamo lo sportello che è meglio oh ma è impossibile ma che sei impiantata per terra sta BMW dai mannaggia la puttana eva ma io perché mi sono incastro sempre in questi casini l'alimort è tua maledetta a me che mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto mi da una trambata Azz. Eh, questo ricomincia a dire parolacce Eh, ciccio! Cioè, non so se ci ha fatto caso che stiamo incastrati qui Da due ore, porca puttana Uh, buono cazzo, tira su, va Dai, vagamo risorto, ma male. Ok, va Porca, con tutte le mazzate che gli ho dato Ok Magari riportiamo a casa. Intanto vedo che c'è un segnale dell'ABS acceso. Ma c'è 300.000 km, penso che la macchina ci abbia fatto qualche lavoretto così. A occhio. Beh ragazzi, abbiamo riportato a casa la nostra BMW. Dopo 12-13 ore, andiamo a chiudere lo sportello. Dunque, che vi devo dire? Rispetto a My Summer Mercara, sicuramente è più semplice. Anche se per ora abbiamo fatto veramente poche cose. Perché ci stanno ancora da vedere come tagliare la legna, andare alla benda, modificare la macchina, fagli upgrade, fai gli... il cambio dei pezzi. Magari riverniciarla la pure perché fa schifo sta macchina. Il gioco mi pare molto carino, molto simpatico, ragazzi. Non so se voi l'avete già provato, l'avete già visto. Io ci sono capitato per caso su Steam su sto gioco. Fatemi sapere che ne pensate. Scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra opinione. Io spero che vi siete divertiti. Come al solito, non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme. E ci vediamo al prossimo video ciao a tutti